Ciao a tutti e benvenuti. In questo tutorial impareremo a utilizzare CoSpaces Edge. Di cosa si tratta? Di una piattaforma online e uno strumento web-based con cui cioè poter realizzare mondi virtuali, come in maniera abbastanza semplice attraverso il drag and drop. Basta trascinare un elemento e rilasciarlo nell'apposito stage. Le figure inoltre si possono animare attraverso la funzione del coding. Per iniziare la nostra avventura basta fare il login per chi è già registrato o cliccare su Register per effettuare appunto la registrazione. Verremo subito renderizzati nella pagina dove ci verrà chiesto se creare un account come studente o come teacher o come insegnante. Potremmo anche effettuare la registrazione attraverso un account, per esempio Google, Microsoft, anche Apple, o registrarsi con un codice. In questo caso un codice ci serve per seguire un Cospaces già realizzato da qualcuno. Oppure, nel caso degli studenti in particolare, ecco, faremo il sign up attraverso un class code, cioè un codice di classe, che viene fornito dall'insegnante. Questa è la massima garanzia per la privacy, soprattutto per quanto riguarda i minori. Non sarà necessaria quindi un'email, ma semplicemente un codice da inserire in questi cinque quadrati. È disponibile una vasta galleria per quanto riguarda il coding, lo STEM, social sciences e le scienze sociali, Linguaggio e letteratura, l'arte, e così su ognuno di questi prodotti sarà possibile visualizzare ecco, eh, ciò che gli altri docenti hanno condiviso e ciò che anche noi potremmo poi condividere a sua volta. Cliccando su Create Ecospace, che vedete in trasparenza, si aprirà questo riquadro dove ci presenta alcuni ambienti su cui realizzare le nostre scene, che possono essere più di una, quindi creare un vero e proprio storytelling. Possiamo lavorare anche con un'immagine a 360 gradi, o utilizzare per gli account pro Merge Cube, cioè il cubo sul quale puoi sovrapporre i nostri oggetti 3D. Per questo tutorial è tutto. Vi auguro un buon utilizzo di CoSpace.